Salve a tutti ragazzi, sono S2004 Oggi siamo in un nuovo video In una nuova serie Allora, questa serie ho deciso di chiamarla Tutto quello che c'è da sapere su Minecraft Dove probabilmente è una cosa che non ha mai fatto nessuno Cercherò di spiegare bene cosa servono Quasi tutti i blocchi del gioco Come vedete, qua ci sono un sacco di blocchi però non tutti sanno a che cosa servono, e eh, come funzionano e delle funzioni nascoste ad esempio io vi dirò tutto quello che so per aiutarvi e magari se mh, più avanti col tempo metteremo naturalmente, cioè, metterò naturalmente più cose posso aiutare magari, eh, probabilmente nessuno guarderà il video su come funziona la pietra però magari eh, glielo faccio per completezza però magari se più avanti faccio un video su come funzionano mm, ad esempio i common block che sono questi blocchi qua sotto eh, a qualcuno potrebbe interessare allora se guarda questo video qua comunque detto questo iniziamo allora che cos'è la pietra? la pietra è un minerale, cioè un minerale è un, è un blocco del gioco Mm, questo blocco non ha proprietà particolari eh, se non che è uno dei primi oggetti che si prende in sopravvivenza e per ottenerlo si può usare il piccone in legno si scava con il piccone e otteniamo il pietrisco eh, si può scavare con diverse velocità poi vabbè c'è il piccone in oro che è il più veloce c'è quello in ferro quello in diamante e quelle inederite che hanno questa velocità inederite in oro è più veloce l'oro, però l'oro si rompe subito però adesso non stiamo a parlare è un blocco che risente di efficienza come vedete se uso efficienza è molto più veloce a spaccare ed è un blocco che risente del tocco di velluto ovvero silk touch come vedete se io uso silk touch posso ottenere il blocco senza romperlo perché infatti il pietrisco è come se l'avessi rotto per riottenere eh, il pietrisco, cioè la pietra basta metterlo nella fornace e come vedete pian piano diventa pietra come vedete diventa pietra la pietra si può ancora mettere a sua volta nella fornace e otteniamo la pietra levigata come vedete si ottiene la pietra levigata tutti questi blocchi qua si possono ancora usare in, si possono usare come elemento di costruzione nelle varie eh, nelle varie costruzioni e si possono ottenere i derivati. Ad esempio con la pietra levigata adesso per qualche motivo mi, lascio, mi fa fare solo le, le slab quindi le, le lastre probabilmente più avanti ne metteranno anche di più di derivati però ad esempio per il pietrisco posso fare le lastre, gli scalini, i moretti e con la pietra che è qui posso fare molti derivati come i mattoni di pietra cesellati i mattoni, che i mattoni vi eh, faccio vedere adesso come si craftano le lastre, e eh, gli scalini, i moretti non c'è però il muretto di pietra adesso se io non avessi il tagliapietre che sarebbe per semplificarci un po' le cose posso usare la, la, la crafting table o il banco da lavoro e lo posso usare per costruire varie cose ad esempio con questo in questo modo ottengo quattro mattoni di pietra e con la pietra posso fare ad esempio gli scalini e con due scalini ottengo mattoni di pietra cesellati eh, naturalmente eh, come vi ho detto usando il pietra si fa più in fretta però eh, se non lo si ha perché comunque vi faccio vedere come si crafta il tagliapietre che si crafta così con tre pezzi di pietra e un lingotto di ferro se voi non ce l'avete perché magari siete proprio all'inizio allora potete usare il banco da lavoro che è più facile da fare poi andando avanti eh, eh, la pietra e ha una resistenza all'esplosione. così se noi mettiamo una TNT dentro questa è l'esplosione che otteniamo ovvero sì e no un blocco di 9x9 per 9, cioè 3x3x3 invece nella co cobblestone o nel pietrisco otteniamo questo risultato qui è più o meno lo stesso però tecnicamente ehm, il pietrisco è più resistente della, della pietra adesso non l'abbiamo visto perché siamo stati un po' sfigati, però tecnicamente più resistente. Ora, detto questo, il video è finito, so che è durato poco, però eh, ce ne saranno tanti e probabilmente li caricherò tutti nello stesso giorno. Quindi spero che questa nuova serie possa esservi piaciuta e ciao!